Saranno le nuove generazioni a giocare un ruolo di primo piano nella dodicesima edizione di Politicamente Scorretto, in programma a Casalecchio di Reno dal 22 al 27 novembre 2016. La manifestazione, nata nel 2005 dalla collaborazione tra Carlo Lucarelli e l'istituzione Casalecchio delle Culture, ha ottenuto anche quest'anno il sostegno della Regione Emilia-Romagna, grazie alla Legge 3 del 2011, per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. E proprio l'assessore regionale alla legalità Massimo Mezzetti sarà ospite della rassegna nel dibattito del 24 novembre, in cui si farà il punto sul giornalismo d'inchiesta, con giornalisti impegnati dal nord al sud a denunciare le mafie e le loro infiltrazioni. I giovani, si diceva, saranno al centro di questa dodicesima edizione, che dà grande risalto alle nuove generazioni attraverso progetti in cui i ragazzi delle scuole del territorio sono protagonisti attivi di ponti di legalità tra il nord e il sud. Sulla distanza di vent'anni è stato dato un degno saluto e un degno ricordo all'imprenditore Antonino Polifroni. Si inizia mercoledì 23 novembre con gli studenti del collettivo di Libera Nino Polifroni del liceo da Vinci di Casalecchio di Reno, che racconteranno, anche attraverso la proiezione di un video da loro realizzato, la loro esperienza di viaggio in Calabria, dove alla fine di settembre hanno partecipato alle iniziative in ricordo dell'imprenditore edile Antonino Polifroni, nel ventennale della sua uccisione per mano dell'andrangheta, a cui non aveva voluto piegarsi sempre i ragazzi del collettivo Polifroni, insieme agli studenti del progetto Il Viaggio Legale e Vi Raccontiamo le Mafie dell'Istituto Salvemini di Casalecchio, sabato 26 novembre avranno la possibilità di intervistare il procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri e il presidente di avviso pubblico Roberto Montà. La figura di Giancarlo Siani, il giornalista ucciso a 25 anni per le sue denunce contro la Camorra sarà al centro di due appuntamenti per gli studenti giovedì 24 novembre. Prima con la proiezione del film Forta Apache di Marco Risi sugli ultimi mesi di vita di Siani e poi con l'incontro con lo scrittore Alessandro Gallo in occasione dell'arrivo a Casalecchio della Meari di Giancarlo Siani l'auto dove fu brutalmente assassinato a Napoli il 23 settembre 1985. Uno degli esempi che si fanno in Riviera di questo tipo di operazioni che si sono sempre fatti erano quelli dei biglietti delle discoteche, cioè faccio entrare mille persone ma io stacco eh, 3.000 biglietti, ho, ho fatto figurare che ho incassato molto di più e quelli sono soldi che avevo in nero e poi diventano legali. Agli studenti del Salvemini è rivolta anche la proiezione del documentario IR Connection, che ricostruisce la presenza della criminalità organizzata in Emilia-Romagna, realizzato nell'ambito dell'accordo tra l'Università di Bologna e la Regione Emilia-Romagna. Ma politicamente scorretto non dà voce solo ai ragazzi protagonisti attivi di progetti di legalità, Quest'anno la rassegna vuole gettare luce anche su fenomeni poco conosciuti che coinvolgono adolescenti e bambini in contesti criminali e lo fa in collaborazione con il Festival Trame per la Giornata Mondiale dei diritti all'infanzia. Il 23 novembre gli studenti delle medie incontreranno Angela Jantoska, autrice del libro Bambini a metà, i figli dell'andrangheta, che racconterà la loro storie di bambini nati in famiglie malavitose, che hanno potuto allontanarsi dal mondo della criminalità organizzata grazie a un progetto del Tribunale per i minori di Reggio Calabria. Ho conosciuto questo ambiente e ho avuto la possibilità di entrare in contatto con i figli dell'Andrangheta grazie al Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, in modo particolare grazie al presidente Roberto Di Bella, perché da qualche anno, dal 2012, ha redatto un protocollo che si chiama proprio Liberi di Scegliere, un'idea rivoluzionaria che è nata dalla sua esperienza più che ventennale e dal notare una particolarità. Quei ragazzi che lui aveva condannato vent'anni fa sono diventati poi boss di fama internazionale e lui si è trovato a giudicare dopo vent'anni i figli di quelle persone. Lo stesso tema sarà trattato anche nel pomeriggio in un dibattito aperto al pubblico. No, tutti quanti vivono così, su 10 persone, otto vivono male. Se tu cresci in un ambiente così, ti porta, ti tira. Mi sentivo più uomo, ho la vista dai mano. Un altro focus di Politicamente Scorretto sarà poi sulla cosiddetta Paranza dei Bambini, le baby gang napoletane a cui è dedicato il docufilm Robin Hood di Michele Santoro. In particolare, l'incontro musicalmente scorretto in programma la sera del 26 novembre indagherà il rapporto tra musica e criminalità, con la performance live della Band Dog Crew e i contributi video del cantante neomelodico Anthony e di Lele Marchitelli, compositore e autore della colonna sonora di Robin Hood e della grande bellezza. L'incontro sarà trasmesso anche in diretta streaming. Non potendo citare a uno a uno i 20 appuntamenti in programma, molti dei quali rientrano nella festa nazionale di avviso pubblico ospitata da Politicamente Scorretto, vi invitiamo a consultare il programma completo su www.politicamente e seguire la manifestazione sui social con l'hashtag PS2016. Chi resta spera rinda non rimane a un lontano Si fa lo stato, non poco, Ormai siamo tutti vittime sti giochi In voto come topo, controllati in ogni modo A televisione ci sono giochi Ci mannano a roto Ci accattano con poco, ci accontentano con voto Democrazia pazzi, la ma vita mia Welcome to Italy, welcome to Italy, welcome to Italy ah. Non beco niente più, troppi contraddizioni, troppa disinformazione